Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio rilevarvi 6 prodotti da cominciare a vendere immediatamente su ebay e su amazon e da non farsi sfuggire assolutamente in questo periodo per iniziare a fare profitto immediatamente. Quindi resta con me e non ti perdere questo video. Prima di procedere... Ti chiedo semplicemente di mettere like al video e iscrivetevi al mio canale così da spingere l'algoritmo di YouTube e farmi conoscere sempre, più, sempre da più persone e iniziare a diventare una community più grande. Detto questo voglio oggi parlare con te di Ebay ma anche di Amazon e Shopify se preferisci vendere lì e di 6 prodotti in specifiche nicchie da cominciare a vendere immediatamente da oggi stesso e da non farti sfuggire se vuoi fare profitto immediato. Ma senza perderci in chiacchiere andiamoli a vedere immediatamente. Come saprai il governo italiano sta mettendo nuove restrizioni, nuovi mini lockdown, nuove chiusure di attività commerciali. Questo ovviamente ci porta a un sacco di svantaggi, ci fa scendere le vendite, ci fa perdere il mercato perché le persone acquistano di meno, ma dall'altra parte ci dà la possibilità di vendere alcuni prodotti in alcune specifiche nicchie che vendono in modo esplosivo in queste settimane, in questi giorni soprattutto se parti ora perché sono prodotti che andranno a vendere immediatamente nei prossimi 10 giorni e non devi perdere questa scia temporale che poi eh, scende la richiesta quindi voglio condividere con te questi sei prodotti che vengono da un'analisi del primo lockdown che ho affrontato personalmente, quindi dati che ho raccolto dai miei negozi e che sono comprovati che già io da oggi, da stamattina, dopo il decreto di ieri, di sabato, oggi è il 25 ottobre, domenica 25 ottobre Ho iniziato già a vendere a motore perché li avevo già preparati nei miei negozi Quindi andiamoli a vedere e non perderti nemmeno uno di questi prodotti Il primo prodotto, ovviamente, cosa che sicuramente per chi già vende da un po', o chi a provare ad acquistarli, può, aver, può aversi fatto un'idea, sono i set di manubri e bilancieri per palestra. Importante, sto parlando di sette, non manubri singoli, non pesi singoli, ma sette. Perché? Ovviamente le palestre stanno per chiudere, ci sono già molte indiscrezioni e comunque le persone non si stanno iscrivendo più in palestra, quindi preferiscono alle a casa. Questo già da qualche mese ma da oggi si stanno iniziando a vendere a motore perché ieri il governo ha annunciato che sicuramente ci sarà la chiusura di palestre e piscine ti dico di vendere set, set interi quindi bilanciere, manubri e pesi per diversi motivi il primo è il profitto ovviamente i set sono venduti a un prezzo maggiore e il tuo scopo in questo momento è prendere più profitto e più margine possibile da questa scia, da questa ondata di lockdown che non durerà per sempre ma durerà per un po' di giorni, un po' di settimane quindi non ha senso andare a vendere prodotti di 10 euro quando vendono davvero a fiumi prodotti da 100 200 euro perché le persone se le comprano senza battere ciglio, non sanno nemmeno dove trovarli e fanno a gara per comprarli, questo lo posso assicurare già solo stamattina io ho venduto diversi set dopo l'annuncio di ieri sera e continueranno a vendere in tutta la settimana, in tutte le due settimane quindi 27, poi se puoi aggiungere i pezzi singoli, i manubri singoli lo puoi fare il secondo prodotto che ti dico di vendere, sempre correlato alle palestre, sono le ciclette diciamo le ciclette non quelle tecnologiche, quelle una via di mezzo che si trovano circa 200 euro, 170 euro in rivendita senza schermo e senza niente, queste vanno fortissimo perché ovviamente sono sempre per essere chiuse, le persone si vogliono allenare a casa, a differenza dei tapissi che puoi vendere, si vendono pure, le siflette hanno più il mercato perché le costano di meno e sono più richieste perché le persone preferiscono fare siflette rispetto a correre perché magari collano, collano fuori, queste vendono davvero bene e hanno molto margine il terzo prodotto, allontaniamoci dalla categoria di palestre e andiamo in una un po' diversa, sono i set di pennarelli, di acquarelli per colorare, per disegnare, tutto quello che è correlato al disegno per bambini. Le scuole le stanno chiudendo e comunque molti genitori non mandano i figli a scuola, c'è didattica a di distanza per le classi più piccole nemmeno c'è, c'è un po' di confusione. Quello che sappiamo è che i bambini restano a casa. Questi bambini devono passarsi il tempo perché i genitori magari devono lavorare, devono lavorare in smart working o li lasciano con i babysitter. Quindi, i set di pennarelli, album, colori, mh, pittura, tutto quello che è correlato al, al passatempo dei bambini, ricreativo, va fortissimo. Questo in realtà non è solo da oggi, da oggi sicuramente vendrà di più, ma già è da diversi mesi che vendono bene. Questi pro sono prodotti che ti sto rivelando che puoi utilizzare tranquillamente. Io sono mesi che vendo pennarelli e set per colori. Oggi ti voglio, voglio regalare queste nicchie per non farti perdere nemmeno a te l'occasione di, di poter vendere nelle giuste categorie e nei giusti prodotti. Il quarto prodotto, sempre correlato ai bambini, sono i giocattoli. Comincia a vendere giocattoli, bambole, tutto quello che è correlato sempre al passarendo ai bambini. I pennarelli e il set ricreativo tutto quello che riguarda la ricreatività va fortissimo, va molto più forte dei giocattoli, ma i giocattoli vanno forti pure. Perché, comunque, considera che i genitori vogliono dare dell'istruzione ai suoi figli. Quindi, puoi vendere quei giocattoli ricreativi, i giocattoli che insegnano ai bambini la scienza. Tutto quello che è attorno all'istruzione divertente dei bambini in questo momento va forte. Poi, considera che sta arrivando comunque sempre Natale, anche se mancano due mesi, ma questo è il periodo per iniziare a prepararsi. Halloween, tutte queste feste che comunque implicano regalare i giocattoli ai bambini. Quindi i giocattoli cominciano a prepararti, vanno forte, li puoi cominciare a preparare sia per ora sia per, i, per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Per i prossimi due mesi puoi vendere i giocattoli tutto il tempo. Quinto prodotto che oggi voglio rilevarti sono i tappetini pavimenti il pavimento. Torniamo sempre alla categoria palestra: un tappetino di pavimento. Eh, oltre ovviamente i classici tappetini yoga, fitness, addominali, tutto questo che ovviamente si vende intendo i tappetini, quelli che con alti 10 cm per proteggere il pavimento dei pesi, quelli che trovi in palestra eh, perché vanno? Perché ovviamente chi si compra i 7 minuti bilanciere e bilancieri deve avere una protezione per il pavimento perché non vuole danneggiare il pavimento e quindi se li compra per prepararsi una mini palestra, questi vanno forte pure Oggi ne ho venduti diversi, addirittura devi essere bravo a trovare dei fornitori anche per tutti questi attrezzi, per tutti questi articoli perché vanno fuori stock molto velocemente. Ti, ti dico semplicemente di provare, vai su dei negozi per cercare di vedere e vedrai quanti fuori stock ci sono. Tantissimi, decine. Per questo se tu hai la possibilità di trovare dei fornitori che ti forniscono questi articoli, o semplicemente fare il solito arbitraggio tra Amazon, eBay, Etsy e questi marketplace puoi vendere fortissimo. Ma passiamo all'ultimo prodotto che oggi ti voglio consigliare da vendere ed è un'altra un categoria, un'altra nicchia e mi riferisco agli accessori per pasticceria e pizza. So che suona un po' particolare ma il punto è questo, cercare nicchie particolari che magari non trattano tante persone. Questo è il momento che ora chiuderanno molte attività, ristoranti, bar, gelaterie, in molte regioni già hanno chiuso. E in tutto il paese sicuramente chiuderanno presto alle 18, quindi le persone non andranno più a mangiare fuori. Inizieranno a cucinare di più a casa, inizieranno magari tutte le persone che non lavorano più, che sono al momento disoccupate eh, o inoccupate, inizieranno a sperimentare a passarsi il tempo in cucina. Gli accessori di pasticceria e pizza vanno davvero forte. In questo ultimo lockdown ne ho vendute centinaia di questi accessori. Se tu metti tutto quello che riguarda la pasticceria, la cucina, non parlo di pentole, parlo di accessori magari per fare i biscotti, stampe, ehm, stampe per pizza, tutto quello che riguarda diciamo, tutte, tutto questo mangiare da passatempo e okay? mangiare ricreativo. Questo va davvero forte quindi ho dovuto lasciare sfuggire bene ragazzi siamo arrivati alla fine dei 6 prodotti che ho voluto condividere con voi se inizierete a venderli da oggi se inizierete a metterli in vendita oggi stesso vi assicuro che cominceranno a vendere potete venderli su ebay su amazon, su shopify nel canale di vendite preferite ma non lasciarveli, non lasciarveli sfuggire spero che anche oggi vi abbia dato informazioni utili che il video vi sia piaciuto ti chiedo di mettere like e di iscriverti nuovamente al canale se non l'hai ancora fatto, mi farebbe molto piacere. Ti ricordo che se mi vuoi contattare, mi puoi sempre cercare su Instagram e via email, trovi tutti i link e tutti i contatti in descrizione, sono sempre disponibili al dialogo. Grazie per avermi seguito, ciao!